Ciao ah, ragazzi, di nuovo insieme, oggi andiamo a vedere eh, la differenza tra il cosiddetto walking in due e in quattro, ovvero due tipi di accompagnamento che eh, in genere vanno diciamo, di pari passo con quello che fa il batterista, quindi l'altra parte ritmica de dell'accompagnamento. Eh, non sempre se, eh, diciamo, se il batterista va in quattro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 a lot.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 se suono l'ottavio in swing, questi sono i quarti. Ottavio in esempio.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 in the ghost